Primavera son verdi le foglie, son verdi le voglie, son verdi perché Con il sole che bacia alle soglie, odiate spardiglie, non fate per me Oggi è il giorno di San Benedetto e sotto il tetto sapete che c'è C'è una rodine bianca sul petto, c'è un nido già fatto, venite a vedere le fave, c'è buono il formaggio, profuma biereggio di rose e pansè. Ogni sera nel bene di maggio, d'amore un messaggio purissimo c'è. Oh gran madre del cielo, regina, si inchina prostrata a tuoi piedi. Io però le cantavo, bambina, perché la scambiavo, pepina per te.